Oggi parliamo di questo. Il polo monobanda 40 metri, come si costruisce il balun 1 a 1, contenuto qui all'interno, eh, come si mette, come si assembla l'antenna e eh, le operazioni di taratura. I file di stampa del, dell'elemento centrale e dei degli isolatori dei rami del dipolo anche se non sono indispensabili questi vi metto nella descrizione e si possono liberamente scaricare eh, l'antenna visto che ormai è il dipolo è 40 metri ce ne ho, ho. Eh, l'antenna viene data in regalo al primo in QSO eh, durante una mia attivazione sotto io faccio solo 40 metri solo QRP quindi il primo che becco in attivazione Sota la prossima, eh, vince il dipolo. Ho una mezza idea che potrebbe andare in Spagna, faccio eh. questo presentimento qua. Uh, e colpa 2 Delta Tango, che è sempre uno dei primi. Comunque, il primo che, eh, con cui ho QSO durante la prossima attivazione Sota, vince questo. Eh, non la vendo perché è, è, è una delle poche cose che può fare adesso un radiomatore da solo in una radio, tra virgolette, moderna chi ci mette le mani fai un po' di autocostruzione la cosa più semplice è farsi l'antenna eh, è proprio le basi gli elementi sono il centrale del dipolo stampato in 3D con gli altri due elementi il tappo inferiore e il tappo superiore la bacchetta di ferrite su cui ho precedentemente avvolto tre fili per un totale di 14 spire il connettore e un po' di semplice cavo elettrico Dunque la prima operazione è individuare eh, i corrispondenti fili Visto che non li ho numerati eh, dell'avvolgimento Allora, tester in modalità conducibilità Ok Perfetto Quindi di conseguenza benissimo quindi abbiamo 1 2 3 a 1 a 2 e A3. allora questo è lo schema molto semplificato del mio ballon 1 a 1 1 2 3 a 1 a 2 a 3 le modalità di collegamento sono molto semplici allora l'1 lo eh, collego al centrale della linea non bilanciata quindi al connettore PL. Il terminale 2, unito al terminale A1, è un ramo del dipolo, quindi la linea bilanciata. Il terminale 3 con il terminale A2 va al, alla calza, alla massa della linea non bilanciata, quindi sempre del mio connettore. E L'ultimo, il terminale ehm, a 3 va all'altro ramo del dipolo. Allora, fatte le saldature, eh, collegato il connettore, protetto eh, le terminazioni del filo smaltato con del termoretraibile, ho avvolto eh, ulteriormente le spire con nastro adesivo a protezione, e all'estremità dove andrebbe collegato il dipolo ho messo un carico da 50 ohm resistivo e non induttivo io di solito uso i terminatori del, delle vecchie reti LAN in coassiale che sono precisamente 50 ohm Ora verifico il funzionamento del, del mio balun 1 a 1 con il nano-VN. Quindi collego il cavo passiale. Mettiamolo un pochettino distante e faccio le mie verifiche. Allora in questo caso Sto esaminando da 28 a 29,7, quindi la banda dei 10 metri e ho ROS SWR SWR 1.2 e impedenza 47, Dunque, a riprova mh, del test condotto con uh, l'analizzatore nano VNA, posso rifare la, la prova con. Uh, l'MFJ, un analizzatore analogico e vedo bene che all'interno della banda dei 40 metri, che poi è quella che mi interessa, ho 50 ohm, ma ah, qui c'è un errore di parallasse facendo la ripresa, ho 50 ohm e grosso modo 1. Il, il valore è così basso che strumentalmente l'indicatore analogico eh, ben poco riesce a distinguere ho quasi 1 e quasi 50 ohm di, di, di impedenza ok l'antenna è fatta assemblata ho connesso i due rami del due elementi del dipolo ho messo un piccolo isolatore di plastica che assolutamente serve ben poco bastava anche un nodo e due spaghi in uh, materiale plastico misto plastico uh, per il montaggio del, dei rami del dipolo e niente resta da fare la taratura andiamo a divertirci Beh. antena montata e adesso non resta che eh, procedere alla taratura Ovviamente il palo è sempre storto, non imparerò mai a metterlo giù dritto. Eh, I rami del dipolo decisamente abbondanti perché si fa sempre in tempo a tagliare, aggiungere è un po' più difficile. Ho dato una controllata veloce al momento, l'antenna, i rami del dipolo sono decisamente lunghi: l'antenna eh, risuona a 6,5 MHz posso mettere su una broadcast. Gli attrezzi necessari per l'operazione un paio di forbici. Mi raccomando tagliare sempre eh, medesima lunghezza sia da una parte che dall'altra del dipolo e tenendo sempre sott'occhio l'analizzatore d'antenna. Ovviamente il primo taglio, visto che risuona a 6,5 MHz, sarà un po' abbondante. E a seguire sempre più, più corti per avere il, il massimo del, dell'accordo, intorno a 7,1-7,09 MHz. Allora, finita l'operazione di taratura, i primi pezzi avevano questa lunghezza, e poi, alla fine, lavorando di fino, questa. 7090 eh, ross 1.1.3 1.13 quindi buon barrato p qrp e buoni dx 73